Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Ciao a tutti, un caro saluto, eccoci di nuovo insieme per un'altra puntata del nostro cammino in ordine alle domande, alle questioni Squad Bibetales. Troverete questo video anche nella playlist di Angelologia e Demonologia e troverete questo video anche nella playlist delle curiosità. Perché? Perché? mi è stato chiesto, eh, mi si è data quindi l'occasione di poter chiarire una cosa che francamente è entrata un po' nella mitologia cristiana. Mi hanno chiesto è possibile servire a Dio e a Mammona? Ora eh, il termine Mammona viene dall'aramaico Mammon, significa patrimonio. Nella lettura diciamo cristiana di questa eh, di questo termine, di questa situazione, potrei dire patrimoniale, noi abbiamo due brani evangelici che se non inseriti nel contesto e non capiti nella cultura eh, giudeo, giudaico-cristiana e giudaica, non solo non capiamo quello che viene scritto, ma capiamo il contrario. Mi spiego, in tutte le Mishnayot, in tutti quindi que quella raccolta di sentenze, di detti, che nella redazione talmudica viene portata alla nostra conoscenza dell'epoca antecedente a quella dell'era volgare, l'epoca cristiana, e immediatamente successiva, cioè intorno all'anno 100 dopo Cristo, in queste Mishnayot tantissime volte Mamona è riferita come il patrimonio di Dio. Ora, se noi partiamo da questo punto di vista e rileggiamo da questa lettura culturale, tecnica, spirituale, economica e rileggiamo alla luce di questa verità storica i due brani di, del Vangelo di Matteo e di Luca, io oggi ho messo il Vangelo di Luca ma il brano parallelo lo potete trovare in qualunque edizione che voi avete sotto mano, allora vedete che cambia completamente il significato e viene demolito il dualismo, non si può servire a Dio e a Mamona intesa come eh, il denaro eh, in mano a Satana, capite? E, e, e probabilmente i test acquista molto più, più luce, molta più eh, realtà e lascia alle spalle questo dualismo che francamente è inconcepibile che invece purtroppo nella mitologia cristiana vige tuttora. Il brano di Luca, il eh, capitolo 16, chiaramente dal versetto eh, potremmo dire 10 in poi, eh, Gesù dice, se dunque nell'ingiusta nell eh, amministrazione eh, di proprietà, ingiusta mammona, noi imitiamo ingiusta proprietà, non siete stati fedeli, chi affiderà a voi la vera, tra parentesi ovviamente mammona, cioè la vera proprietà, il brano parallelo in matteo c'è poi la chiosa finale che anche qua viene rimarcata al versetto 13 dice non potete servire dio e alla proprietà alla proprietà questo termine ve lo metterò in coda al video tra qualche minuto e voi vedrete uno dei tantissimi testi delle mishnayot io l'ho sottolineato a matita, il testo è ovviamente, c'è cioè il testo ebraico e aramaico, io ve lo sottolineo, voi lo tenete, lo mettete agli atti e poi chiedete spiegazioni quando volete a qualunque rabbino qualificato e vi darà esattamente la stessa lettura che vi do io, ma non vi dovete mai fidare di nessuno e quindi eh, qui non facciamo pastorale, sono, questo è un canale di informazione teologica, non, non, altre, non ha altre la linea editoriale questa è con un'altra mission, come dicono oggi, quindi vi, vi, vi cito, vi metto la foto per non caricare evidentemente il video di, di, di troppa roba, però credetemi, credetemi, questa pagina ve la metto in coda, la tenete, la conservate e la fate vedere se non vi fidate e dovete farla vedere se vi capiterà, d'accordo? Quindi, Togliamoci dalla testa che mammona sia il nome di un demone, togliamoci dalla testa che mammona sia qualcosa di negativo, togliamoci dalla testa queste cose perché biblicamente non hanno fondamento. Se però la mitologia e quindi il nostro pretesto di leggere un testo, la Bibbia diventa poi un testo, diventa il testo al nostro pretesto, noi a volte deformiamo, capovoggiamo un'asserzione, una, una un'alacca di Gesù, un insegnamento di Gesù, un comando di Gesù. Vi saluto e vi ringrazio. E come dico sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao!